Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video Oggi andremo a vedere l'accordo del Si maggiore e Si minore Andiamolo a vedere insieme perché questo tipo d'accordo è un po' complesso Si Re diesis Fa diesis Andiamo a vedere il Si minore si Re Fa diesis